Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a al consigliere Andrea Bertani, ben eh, tornato nella nostra trasmissione e c'è anche una novità nel suo ruolo in regione perché lei da qualche giorno è eh, il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle. Allora innanzitutto auguri, e, mh, sarà un compito impegnativo perché stiamo, eh, ci stiamo avvicinando fra circa un annetto alle anche elezioni, meno. esatto, anche meno ormai alle elezioni eh, regionali. Allora c'è qualche notizia che lei vuole commentare tra quelle del giorno? Abbiamo parlato di eh, primarie del PD? Beh, per le primarie del PD diciamo, è sempre bello vedere tanta gente che va a esprimere il suo voto. Poi dopo sugli entusiasmi eh, farei qualche commento, nel senso che eh, sembra che si siano vinte le elezioni regionali e le elezioni nazionali, invece è una consultazione interna di un partito, noto il fatto che c'è stato un caolo abbastanza importante, solo a Bologna mi sembra un 15% in meno, ma se poi lo raffrontiamo mi sembra con le primarie di Veltroni quando ci furono 3 milioni e 600 mila persone, questa volta ne sono andate 1 milione e 6. Quindi dall'epoca d'oro il, il calo anche, il calo nel PD sta, sta continuando. L'altro aspetto che a me un po' colpisce è che la polemica che viene fatta sempre nei confronti del Movimento 5 Stelle quando fa le sue consultazioni online sulla piattaforma Rousseau perché non sono sicure, perché non vanno bene, perché ci sono rallentamenti, poi ieri eh, guardando un po' i social si vede la giornalista di Fanpage che è andata a votare 11 volte nei seggi del PD, quindi le critiche ci stanno al Movimento 5 Stelle, però diciamo che quando vengono fatte uno deve guardare un po' anche in casa sua e questo è l'invito che, che faccio al PD. Infine, sicuramente facciamo gli auguri a Zingaretti, però visto che ieri è, è volato subito eh, sui cantieri fantasma del TAV, secondo me è bene che lui oggi voli eh, velocemente a Trapani dove un ex consigliere regionale del PD, eh, candidato questa volta ma non rieletto, è stato arrestato eh, in un'indagine per mafia per la, il voto eh, di scambio politico mafioso. Penso che abbia molto da fare su questo aspetto Zingaretti all'interno del suo partito. E quindi insomma eh, il tema della mh, contendibilità della regione adesso stiamo parlando eh, di mh, si, si parla di un risveglio insomma del, mh, degli elettori del Partito Democratico, anche se eh, giustamente lei dice eh, chi va ai gazebo non è detto che poi trasformi il proprio voto esatto. in sede mh, elettorale però eh, insomma ehm, di di questo eh, si parlerà molto perché tra l'altro è stato anche autore di una eh, question time in assemblea legislativa per chiedere la data del voto regionale, esatto. c'era bisogno di fare chiarezza su questo? C'era bisogno di fare chiarezza perché la nostra legge elettorale prevede che il voto si debba tenere e entro quattro settimane prima dalla data delle ultime elezioni che ci furono il 23 di novembre del 2014, quindi la prima data utile è a ottobre e in realtà nel frattempo è intervenuta una nuova normativa eh, nazionale che dà la possibilità di votare anche 66, 60 e in altri sei giorni successivi eh, dopo la data delle elezioni siccome c'erano tante voci di corridoio secondo me era giunto il momento che la giunta chiarisse definire. la sua posizione la posizione appunto è che si vota si può votare la finestra è da uh, metà fine ottobre fino al 26 di gennaio adesso ci aspettiamo che poi il presidente che è Bonaccini che è quello che ha uh, l'onere e l'onore di uh, assieme alla, alla corte d'appello di definire uh, la, la data, data faccia, ce lo faccia sapere perché perché ci sono vari provvedimenti di legge in cantiere e hanno dei tempi, c'è la possibilità per iniziative di leggi popolari che vanno presentate entro sei mesi dalla fine della legislatura, quindi è un'informazione importante per chi vuole presentare progetti di legge. c'è la, la, la discussione del PRIT che è il piano regionale delle infrastrutture che ha delle scadenze e anche queste sono importanti, quindi sapere quando ci saranno le elezioni è importante per i cittadini ma anche per il lavoro che dobbiamo e, fare in regione. E c'è anche il tema del bilancio, perché il bilancio normalmente viene approvato entro l'anno, eh, esatto. dicembre Insomma il mese è caldo in regione per l'approvazione di questo importante provvedimento e quindi insomma, sapere se si va a votare prima o dopo la definizione del bilancio cambia no? esatto, anche politicamente. Anche qui c'è eh, un'opzione che potrebbe essere quella di eh, votare un bilancio abbastanza in maniera anticipata di modo che, che poi chi entrerà in regione si trovi già un bilancio sul quale poter lavorare altrimenti dovrà entrare l con, un bilancio, con un esercizio provvisorio che è un po' complicato per la partenza, questa è una discussione che sicuramente sarà da fare e, e a proposito di eh, bilancio, lei è anche vicepresidente della Commissione sì. bilancio e oggi sarete in Commissione per eh, continuare un approfondimento sulla legge che riguarda eh, i servizi idrici e, sì, sì. e, e i rifiuti. Eh, che cosa, sì, che cosa andate insomma. ad approfondire, che cosa sta succedendo su questo eh, tema riguardo, che è, sì. chiaramente riguarda tutti i cittadini perché ognuno di noi è utente di questi servizi? Esatto. Riguarda la legge 23 del 2011 che è quella che ha istituito un unico ambito regionale, che è quella che ha istituito Atersir, che è quella che diciamo, governa un po' il servizio rifiuti e il servizio idrico e ogni tre anni questa legge viene valutata. E giovedì scorso abbiamo fatto un primo step in cui abbiamo ascoltato i tecnici regionali, e i tecnici di Atersir, oggi io ho ritenuto importante convocare due tecnici che sono i consulenti della Commissione 1 per, far, per sentire anche il loro parere su come questa legge è andata fino ad oggi e anche il comitato consultivo degli utenti, che è formato da aziende ma anche da consumatori, per sentire qual è la loro opinione. La nostra opinione è già chiara, questa legge eh, mostra tutti i segni eh, delle sue difficoltà, di quello che ha creato, perché le gare per i rifiuti... Sono in stallo dal 2011, dal 2011 in quasi tutte le province della regione le convenzioni per la gestione del servizio ai rifiuti sono in proroga senza che ci siano state gare, abbiamo avuto anche delle segnalazioni dell'ANAC e delle segnalazioni dell'autorità per la concorrenza del mercato perché alcune gare sono state impostate ma queste sono state fatte su bacini troppo ampli e per un periodo di anni troppo lungo, 15 anni impedendo quindi che ci sia una vera concorrenza e quindi l'abbassamento delle tariffe, il miglioramento dell'efficienza e quindi rischiamo di rimanere un sistema inchiodato che è quello dei grandi gestori che ad oggi sono in proroga e domani probabilmente saranno quelli che vinceranno le gare. Quindi il sistema rimane bloccato, secondo noi la legge, questa legge va riformata. È una legge del 2011 esatto. e quindi insomma ha 8 anni e in 8 anni... Secondo, a suo giudizio quindi non c'è stata questa trasformazione che doveva promettere? No, che eh, la, la prospettiva di quella legge era quella di mettere questi servizi a mercato perché prima questi servizi essenzialmente erano gestiti dalla società in house poi si decise anche a livello nazionale ed europeo che questi erano servizi che andavano a mercato noi fra l'altro siamo contrari, soprattutto per il mercato dell'acqua perché l'acqua è un bene primario e non deve stare sul mercato ma questo è un altro discorso e Quindi si sì, eh, fecero le grandi aggregazioni delle, delle, delle utility che diventarono molto utility furono quotate in borsa e questa legge eh, fu fatta per avere un unico ambito regionale e mettere i servizi a gara, ma questa legge non ha funzionato. Passiamo a un altro argomento perché abbiamo visto che Zingaretti è andato in uh, Piemonte per la questione TAV e io qui tiro fuori nuovamente il discorso delle eh, infrastrutture. E abbiamo uh, trovato questo articolo sul resto del Carlino eh, Ferrara, Cispadana, fondo di Lega Ambiente, non è la risposta alle nostre esigenze. Il Presidente della Regione Bonaccini a favore dell'infrastruttura ma per l'associazione ci sono altre priorità eh, mentre Bonaccini e il sindaco di Bologna Mero la chiamano tutti a raccolta per una manifestazione sabato non mancano voci contro quindi ci sarà questa manifestazione promossa tra l'altro dagli imprenditori dei costruttori e ehm, per le grandi infrastrutture eh, faccio il mh, Leggo la notizia con eh, un'altra che invece riguarda la ristrutturazione di un'infrastruttura che esiste ed è eh, fondamentale, ne avete discusso anche in assemblea legislativa, che è quella dei lavori sulla E45. Eh, dopo eh, la chiusura sul tavolo i danni a imprese e cittadini e gli ammortizzatori sociali, oggi alle 14.30 è atteso l'incontro con i sindaci eh, eh, dal eh, ministro incontro a Roma al eh, ministero. Eh, quindi eh, ovviamente sarà convo è convocato anche eh, il Presidente della Regione eh, Stefano Bonaccini Allora una battuta sulle eh, infrastrutture e eh, questo incontro che si terrà a Roma Partiamo con ordine, eh, intanto questa manifestazione eh, di sabato prossimo eh, con questo Bonaccini di lotta di governo eh, un governatore di Regione che fa una manifestazione contro il governo e mentre dovrebbe essere diciamo, un interlocutore istituzionale, a me sembra un po' eh, paradossale. Vedendo però al tema, eh, intanto fra l'altro Bonaccini vuole manifestare eh, a favore della Cispadana, ma non è il governo che è responsabile della Cispadana, la risposta è già stata chiara, è un'infrastruttura regionale e la regione deve decidere se opportuno, eh, se farla o meno, e deve anche tirare fuori soldi. Il problema è questo, infatti, che Bonaccini eh, non ha i soldi probabilmente per, per finanziare la parte, la parte che manca, al di là di questo noi siamo come lega ambiente contrari a questa infrastruttura nel senso che è vero che lì c'è una necessità eh, infrastrutturale ma può essere benissimo risolta con una viabilità eh, di tipo veloce ma non autostradale che comporterebbe un investimento e un impatto ambientale eh, non, non compatibile, dobbiamo sempre valutare che per le op. Quello che stiamo portando diciamo, anche al governo nazionale è che le opere vanno valutate per quello che, so, che, ha, che sono come costi e benefici. Ogni opera ha un costo e un impatto e ha anche dei benefici. Alcune opere superano questo test, altre no. La Cispadana secondo noi non lo supera. In regione ci sono esigenze trasportistiche ma soprattutto è importante il mondo di Bologna dove si sta discutendo, noi stiamo come governo proponendo un piano alternativo per il passante dove però l'aspetto fondamentale è pensare al trasporto pubblico e al trasporto su ferro. La Regione e i governi precedenti su questo non hanno mai investito ed è qui dov'è il vero futuro. Per arrivare alle 45, anche qui si è per anni sognato grandi infrastrutture, le 45 doveva diventare una grande autostrada come, come si sogna per la Cispadana, ma nel frattempo si è dimenticata di fare quello che, bisogna, che deve fare un buon di famiglia, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Poi ci ritroviamo con questi danni, che adesso giustamente i sindaci e le popolazioni locali chiedono una mano e quindi oggi anche noi abbiamo sollecitato già da tempo questo incontro e siamo contenti che oggi ci siamo riusciti per vedere di attuare gli ammortizzatori sociali per le aziende che ovviamente sono in crisi, però se ci dimentichiamo di fare e di investire in manutenzione ordinaria e straordinaria nelle infrastrutture che ci siamo già, ci ritroviamo a questo passo. Fortunatamente quando eh, eh, c'è stato questo danno e il Ministro Toninelli convocò subito i sindaci, è venuto a fare un sopralluogo già quando eh, le 45 è stata riaperta parzialmente, c'ero anch'io e alcuni colleghi parlamentari, Toninelli si era preso l'impegno di... Eh, fare presente al Mise che c'era questa necessità e quindi oggi c'è questo tavolo, a breve si spera che le 45 poi venga riaperta anche al traffico pesante perché Toninelli ha impegnato ANAS a fare quei lavori di adeguamento che possano eh, rassicurare la Procura che è quella che poi aveva chiuso certo. il viadotto, quindi ci sono alcune prescrizioni che vanno temperato. temperate queste prescrizioni, probabilmente a breve sarà riaperto anche al traffico pesante e poi potrà finalmente partire la manutenzione che era già stata poi appaltata. Quindi eh, i sindaci andranno a batter cassa, in, in, esatto. in poche parole, insomma, esatto. e vedremo che cosa riusciranno ad a ottenere. batter cassa per un danno che c'è, perché... Chi ha governato fino ad oggi, negli ultimi vent'anni, non ha pensato che è fondamentale la manutenzione delle infrastrutture, prima che sognarne di nuove e di inutili soprattutto. Quelle utili noi siamo per farle. Senta, le chiedo una... Battuta perché è coerente con quello che lei stava dicendo, in qualche modo eh, voi chiedete che si investa di più sul trasporto eh, pubblico e meno sulle infrastrutture, è, è coerente in quanto eh, ci richiama un po' il tema del, dello smog? È così? Esatto, purtroppo gli sforamenti per quanto riguarda il particolato, i PM10 e i PM2,5 eh, portano eh, a fare attuare quello che è il piano aria, un piano che per noi comunque è, è insufficiente perché diciamo, oltre ai blocchi e ai divieti andavano fatte delle azioni preventive già da diversi anni, che vuol dire eh, investire nel, cambio, nel cambiamento degli impianti di riscaldamento e quindi favorire eh, o obbligare chi ha impianti obsoleti ed inquinanti a cambiarli e stessa cosa per quanto riguarda le auto bisogna utilizzare sempre meno l'auto ma anche i trasporti eh, di merci su gomma su questo si è investito sempre troppo e troppo poco finalmente arrivano gli incentivi del governo per eh, il ricambio del vecchio parco auto quindi chi vuole eh, dal primo di marzo chi vuole acquistare eh, un'auto a minore impatto avrà degli incentivi bonus fino, fino a 6.000 euro finalmente dopo anni che insistiamo anche la Regione qualcosa ha messo in maniera però insufficiente ed incoerente perché il bonus che la Regione fa non fa il paio col bonus nazionale perché mentre a livello nazionale vengono incentivate le auto a seconda di quello del del carico emissivo, quello regionale non, non incide su questo. Comunque diciamo eh, da, da marzo di quest'anno eh, le opzioni per cominciare a cambiare auto ci sono, sicuramente tutto il resto è l'investire sul trasporto pubblico, perché dobbiamo cambiare le auto ma dobbiamo anche cambiare abitudini, cioè dobbiamo imparare che quando eh, è possibile usare il trasporto pubblico dobbiamo usarlo quello, ma il trasporto pubblico ci deve essere. Parlando di eh, investimenti del governo e di eh, insomma, nuovi provvedimenti, oggi eh, si parla eh, naturalmente sui quotidiani nazionali e anche eh, locali del reddito di cittadinanza. Stiamo per chiudere la nostra trasmissione, però io volevo eh, da lei un commento. Eh, qui abbiamo preso le pagine della Gazzetta di Modena, il nazionale fa questa pagina, il reddito è al via, richieste da domani e primi pagamenti previsti per maggio intanto i CAF, adesso questo è il caso di Modena ma eh, credo che se ne parlerà tantissimo anche nei prossimi giorni CAF modenesi presi d'assalto per il reddito di cittadinanza ieri mattina 500 telefonate organici ra rafforzati, già 300 gli appuntamenti, eh. questo è un traguardo per sì, il Movimento 5 è una, Stelle. È una buona notizia eh, noi in regione già nel 2015 presentammo un progetto di legge regionale, già nella scorsa legislatura a livello parlamentare presentammo questo progetto, Facemmo, eh, anche io partecipai le marce da Perugia ad Assisi per evidenziare questa necessità che eh, c'è e che c'era, perché abbiamo con la crisi eh, abbandonato una fetta di popolazione in una uh, povertà che è sempre aumentata proprio perché il lavoro mancava quindi ci sono persone che si sono trovate in un periodo in cui non trovano lavoro, il reddito serve a rimettere in moto queste persone a rimettere in moto la ricerca del lavoro. La notizia che a me ha colpito in questi giorni è un centro dell'impiego di Rimini che dice sì. eh, finalmente vediamo persone che erano anni che non vedevamo più, cioè sono le stesse persone che avevano perso la speranza di cercare un lavoro e di attivarsi. Noi stiamo riattivando le persone e nel frattempo gli stiamo dando una possibilità di vivere in un periodo nel quale non, non trovano lavoro nel quale devono formarsi. Intanto che si formano i centri del lavoro vengono rafforzati e gli eh, offriranno delle opportunità di lavoro. Ovviamente il, dobbiamo andare a regime, quindi in questi giorni ci sarà un po' di fine, un po' di caos, ma è anche il segno di un paese che si sta rimettendo in moto. E la Regione Emilia Romagna è attrezzata con i propri centri per l'impiego per poter appunto portare a termine questo mandato che la legge dà alle Regioni poi alla fine? Un pilastro fondamentale sono i centri per l'impiego che per anni purtroppo sono stati abbandonati al loro destino con poco personale e con poco rinnovamento. Noi stiamo chiedendo che la regione si attivi, stiamo, abbiamo chiesto fra l'altro nell'ultima assemblea che la regione sostenga e dia una mano al governo nel rafforzamento appunto dei centri dell'impiego e che esca un po' dalla polemica riguardo ai navigator, riguardo al fatto che questo reddito non funzionerà dando un sostegno perché poi è importante per i cittadini della nostra regione che questi sistemi funzionino. La risposta del PD è stata un po' ambivalente perché ci dice ma il REI era tanto bello e il RES era tanto bello ma in realtà il reddito di cittadinanza è anche un ampliamento della platea e di quegli sforzi. Le critiche che arrivano dal PD, secondo noi, sono strumentali e io spero che la Regione metta tutti gli strumenti e tutta la, la forza che ha nel far funzionare i centri per l'impiego e nell'aiutare i cittadini della nostra Regione, perché questo è uno strumento veramente importante e atteso da tanto tempo. E vedremo nelle prossime settimane come procederà. Noi siamo arrivati alla chiusura della nostra trasmissione, grazie ad Andrea Bertani per essere stato